Andrea, sì, sì, che stai sì. facendo? Ehi hey. hey, ehi hey, hey. <susurra> Ricky, guarda che chiamo il 118 Ricky, Ricky, <susurra> <susurra> butto giù tutto è un viaggio, dopo chilometri che paesaggio, fumo colori come Caravaggio, vedo sti soldi <susurra> dei limoni, dell'odi che spaccia, sono venduti, guarda che spiaggia. Una a Braziska, guarda che spiaggia. <susurra> Ti ha perso se già La mia vita è completa.